Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto in vano. Se allevierò il dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto in vano. Non si ama se non si soffre e non si ama se non si ha paura di perdere. Ma quando ami, vivi, forse male, forse bene, ma vivi. Allora muori quando smetti di amare, scompari quando non sei più amato. L'amore è sofferenza, pianto, gioia, sorriso. L'amore è felicità, tristezza e tormento. Non si ama con il cuore, si ama con l'anima che si impregna di storia. Dammi la tua mano. Vedi, adesso tutto pesa la metà. Se leggi questi versi, dimentica la mano che li scrisse a tal punto che non vorrai restarne nei tuoi dolci pensieri se il pensare a me ti facesse soffrire. Se l'amore ti ferisce, cura le tue cicatrici e credici, sei vivo, perché vivi per chi ami e per chi ti ama. Talvolta con il cuore, raramente... Con l'anima, ancor meno con la forza, pochi amano davvero. Se tardi a trovarmi, insisti, se non ci sono in nessun posto, cerca in un altro, perché io sono seduto da qualche parte ad aspettare te, e se non mi trovi più in fondo ai tuoi occhi, allora vuol dire che sono dentro di te. Fra i rumori della folla, ce ne stiamo noi due, felici di essere insieme, parlando piano, forse nemmeno una parola. Subito a me il cuore si agita nel petto, Solo che appena ti veda e la voce non esce e la lingua si spezza, un fuoco sottile affiora rapido alla pelle e gli occhi più non vedono e rombano.